allora io oggi per il mio progetto userò questo filato della delfino che è un filo di scozia numero 5 questo è un gomitolo da 100 grammi ehm, 350 metri indica consiglia l'uncinetto del numero 2 io comunque oggi userò l'uncinetto del numero 3 l'ho già provato si lavora benissimo col due e mezzo 3 ok ehm, un puro cotone maco egiziano 100 per cento. Vi dico il colore che il colore è 013 Pagno 96. Ok, allora questo filato io l'ho acquistato da Giuseppe Celentano. Sotto il video, ehm, poi nel box informazioni, vi lascerò il link del contatto Facebook della pagina Facebook di Giuseppe Celentano, dove potete andare a vedere eh, diciamo la vasta scelta di colori. Per quanto riguarda questo filato ci sono anche altri filati però io oggi sto usando questo e vi lascio anche il numero di telefono del signor celentano in modo eh, per chi volesse contattarlo direttamente te telefonicamente per avere diciamo ulteriori informazioni per quanto riguarda eh, i filati della delfino ok allora, detto questo, adesso passiamo al tutorial. Allora, per le taglie, allora, per la mia taglia che è una 44-46, io metto su 160 catenelle e lavoriamo su un multiplo, vicino un po' così. Allora, dicevo lavoro su un multiplo di 8 8 catenelle di queste 160 catenelle che io metto su avrò 20 motivi quindi e li metterò in questa maniera fa, farò 1 2 3 4 5 6 questo è il davanti o il dietro che è uguale 1 2 3 4 la manica 1 2 3 4 l'altra manica 1 2 3 4 5 6 e questo è il dietro ora in questi quattro angoli faremo degli aumenti ok quindi come ho già detto io metterò 6 davanti 6 dietro e 4 per ogni manica quindi sono 20 motivi ora se noi per esempio vogliamo una taglia più grande allora, 46 48 dobbiamo aggiungere un motivo in più quindi dobbiamo aggiungere un motivo davanti un motivo dietro e un motivo per ogni falla quindi un motivo è di 8 catenelle e dobbiamo fare 8 8 8 8 quindi sono 32 catenelle in più perché 4x8 per 32 quindi se noi vogliamo una taglia 46 48 alle mie 160 catenelle io aggiungo 160 più 32 192 quindi per fare una 48 46 48 192 catenelle e quindi qui invece di 6 motivi davanti saranno 7 e 7 dietro qui sulle maniche invece di 4 motivi e saranno poi 5 motivi ok e così via quindi se poi eh, vogliamo fare una taglia eh, 48 50 192 catenelle dobbiamo aggiungere più 32 e abbiamo il risultato e sappiamo quante catenelle dobbiamo mettere su Tuttavia, attenzione con lo stesso filato che ho usato io perché se eh, se andate a usare un altro filato che è più grosso un altro uncinetto io poi non vi so dire con quante catenelle dovete iniziare ok quindi prendete la circonferenza del collo in base ai vostri centimetri quanto volete largo ehm, in base ai vostri centimetri calcolate il multiplo ok quante catenelle dobbiamo fare per per arrivare alla nostra misura quindi calcolate il multiplo quindi fate 8 8 8 8 8 8 va bene ok allora ehm, iniziamo la nostra lavorazione ciao allora io ho fatto 160 catenelle e nelle 160 catenelle ho fatto un giro tutta maglia bassa quindi ho fatto 160 maglie basse chiuso con una maglia bassissima adesso faccio una catenella rientro e faccio una maglia bassa una catenella filo sull'uncinetto salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta faccio delle maglie allungate 2 3 e chiudo così 2 catenelle rientro nella stessa maglia faccio ancora 3 maglie allungate 2 3-2 punti sull'uncinetto e chiudo. 2 catenelle, rientro ancora nella stessa maglia. Faccio ancora 3 maglie allungate: 1, 2, 3. Chiudo fino alla penultima, cioè lascio due punti sull'uncinetto e poi chiudo. Una catenella, salto 3 maglie, 1, 2, 3. Nella quarta maglia bassa una catenella filo sull'uncinetto salto 3 maglie nella quarta 3 maglie allungate chiudo 2 catenelle rientro 3 maglie allungate 1 2 3 2 catenelle rientro ancora 3 maglie allungate o il punto puff lo volete chiamare salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa allora dobbiamo fare ripetere questi diciamo questi punti fino alla fine salto 3 maglie maglie allungate 2 catenelle e rientro ancora 1 2 3 2 catenelle rientro scusate che qua mi sono portata dietro del filo scusate allora rifaccio 1 2 3 2 catenelle rientro 1 2 3 2 catenelle e ancora rientro 1 2 3 una catenella salto 3 maglie nella quarta maglia bassa allora facciamo questa lavorazione per tutto il giro eccomi qua sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto le mie maglie allungate una catenella di separazione e adesso vado qui a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima adesso mettiamo dei segni dove dobbiamo fare le spalle quindi dobbiamo fare gli aumenti allora noi adesso partiamo da qui quindi mi preparo il davanti e faccio 6 motivi 1 2 3 4 5 6 dove ho la maglia bassa metto un marca punti perché l'aumento lo farò qua e metto marca punti poi 1 2 3 4 per le spalle questa è la manica qui ho la maglia bassa e metto un marca punti così ancora 6 1 2 3 4 5 6 questo è il dietro qui ho la maglia bassa e metto un marca punti Qua. e poi mi restano ancora 4 per l'altra spalla 1 2 3 e 4 qui dove inizio il lavoro dove ho chiuso con la maglia bassissima qui farò l'altro aumento della falla ok quindi sono da qui c'è l'aumento 1 2 3 4 5 6 va bene allora però inizio con 3 maglie alte quindi faccio le 3 catenelle che è la prima maglia alta rientro nella maglia bassa e faccio ancora due maglie alte così vicino una catenella vado qui al centro delle maglie allungate al centro e faccio una maglia bassa, una catenella, tre maglie alte, qui dove abbiamo la maglia bassa, e lavoro 3 maglie alte nella maglia bassa, 1 2, 3, no vediamo se riesco a una catenella quindi abbiamo fatto 3 maglie alte una catenella e una maglia bassa qui al centro delle maglie allungate una catenella 3 maglie alte nella maglia bassa 1 2 3 una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate in quella centrale, una catenella 3 maglie alte nella maglia bassa, 2-3, una catenella, una maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, una maglia 3 eh, maglie alte nella maglia bassa. 2 3 Una catenella. Allora, sto arrivando qui dove dobbiamo fare gli aumenti. Quindi, maglia bassa al centro delle maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte. 1 2 3 Una catenella maglia bassa. Una catenella e qui adesso, dove dobbiamo fare le tre maglie alte, tolgo il marca punti. Qui dobbiamo fare eh, l'aumento, invece di tre maglie alte ne faccio 6 quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. 6. Quindi questo lo dobbiamo fare. Questi aumenti li dobbiamo fare ogni volta che dobbiamo fare ehm, ogni, ad ogni in giro. Ecco, ok. Una catenella maglia bassa. Quindi qui ho il mio aumento e metto il mio marcapunti. Una catenella. Adesso tre maglie alte qui stiamo lavorando una spalla quindi dobbiamo lavorare quattro motivi allora 3 maglie alte nella maglia bassa 1 2 3 una catenella maglia bassa al centro delle maglie allungate una catenella 3 maglie alte 1 2 3 una catenella maglia bassa al centro delle maglie allungate una catenella qui siamo diciamo l'altro aumento quindi qua invece di 3 maglie alte facciamo 6 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia quindi qui abbiamo la maglia bassa lavoriamo 6 maglie alte dentro la maglia bassa 2 3 4 5 6 una catenella maglia bassa una catenella 3 maglie alte 1 2 3 Una catenella maglia bassa al centro delle tre maglie allungate, una catenella, 3 maglie alte nella maglia bassa 2, una catenella, maglia bassa, una catenella 3 maglie alte, 1, 2 3, una catenella maglia bassa centro delle tre maglie allungate una catenella 3 maglie alte 1 2 3 una catenella maglia bassa al centro delle tre maglie alte stiamo arrivando all'altro aumento una catenella 3 maglie alte 1 2 3 una catenella, maglia bassa al centro delle tre maglie allungate, il gruppetto delle maglie allungate, una catenella. E qui facciamo l'aumento. Quindi facciamo nella maglia bassa 6 maglie alte: 1, 2, 3, 4, 5 una catenella maglia bassa una catenella 3 maglie alte 1 2 3 una maglia bassa cioè una catenella scusate una catenella una maglia bassa al centro delle maglie allungate una catenella 3 maglie alte 1 2 3 Una catenella maglia bassa una catenella 3 maglie alte nella maglia bassa quindi sto facendo tutto il giro insieme a voi una catenella maglia bassa al centro delle tre maglie allungate una catenella adesso qui noi siamo arrivate dove abbiamo iniziato abbiamo 3 maglie alte quindi rientro dove ho le tre maglie alte e faccio ancora 3 maglie alte 1 2 3 e chiudo qui nella terza catenella iniziale in questa maniera ecco e quindi qui adesso abbiamo fatto i nostri quattro angoli anche se adesso non si vede bene comunque abbiamo fatto il davanti il dietro ehm, e le spalle allora adesso facciamo vado nella maglia con una maglia bassissima entro qua nella penultima maglia delle tre e faccio allora allora 1 2 3 3 catenelle rientro e faccio 1 2 3 all'inizio faccio le catenelle così il lavoro mi viene bene chiudo fino alla penultima maglia e poi chiudo così una catenella maglia bassa qui abbiamo la maglia bassa al centro delle maglie allungate faccio una maglia bassa sulla maglia bassa una catenella qui abbiamo 3 maglie alte quindi al centro Salto la prima, vado in quella centrale e faccio 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e ancora rientro 1, 2, 3. Così. Una catenella di separazione qui abbiamo una maglia bassa e quindi entriamo nella maglia bassa e facciamo un'altra maglia bassa una catenella nelle tre maglie alte al centro facciamo le maglie allungate 1 2 3 2 catenelle 1 2 3 2 catenelle di separazione 1-2 rientro 1-2-3 una catenella di separazione e facciamo una maglia bassa sulla maglia bassa così. Ok, quindi adesso andiamo avanti fino dove abbiamo qui le sei maglie alte e poi vi faccio vedere qui come dobbiamo proseguire qui lavoriamo normalmente quindi abbiamo fatto la maglia bassa sulla maglia bassa adesso una catenella di separazione e al centro delle tre maglie alte quindi ne abbiamo tre saltiamo la prima andiamo eh, nella maglia seguente, facciamo il gruppo delle maglie allungate ok arriviamo qui e poi proseguiamo insieme Catenelle, rientro. 1-2-3. 2 catenelle, rientro. 1-2-3. Una catenella di separazione. Vado qui, salto questa maglia, vado nella maglia seguente. Faccio una maglia bassa. Una catenella. Vado qui nella maglia seguente e faccio ancora 3 maglie allungate. 2 catenelle, rientro. 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro. 1, 2, 3. E qui abbiamo fatto l'angolo adesso lavoriamo normalmente quindi una catenella di separazione e faccio una maglia bassa sulla maglia bassa. una catenella di separazione qui abbiamo le tre maglie alte facciamo al centro delle tre maglie alte le maglie allungate 2 catenelle di separazione rientro 1 2 3 chiudo 2 catenelle rientro 1 mi sono presa ho preso di nuovo il filo allora rifaccio 1 2 3 2 catenelle rientro 1 2 3 2 catenelle ancora rientro nella stessa maglia e faccio ancora 3 maglie allungate così una catenella maglia bassa qui nella maglia bassa una catenella 3 maglie allungate al centro delle tre maglie alte 2 catenelle, rientro. 1-2-3 catenella. Anzi, due. Cat, no, una catenella. Scusate, maglia bassa sulla maglia bassa. Una catenella. 3 maglie allungate. Allora, vi faccio vedere qui il prossimo aumento che dobbiamo fare. Poi, qui lo fate da sole. Allora. catenelle rientro 1 2 3 2 catenelle rientro 1 2 3 una catenella maglia bassa sulla maglia bassa una catenella ecco qui siamo arrivate dove abbiamo le sei maglie alte quindi rifacciamo quello che abbiamo fatto qua passo cioè salto la prima maglia vado nella maglia seguente e faccio 3 maglie allungate così 2 catenelle rientro 1 2 3 2 catenelle rientro 1 2 3 allora sono 3 una catenella vado qui salto la maglia sotto vado qui e faccio una maglia bassa una catenella maglia seguente 3 gruppetti di maglie allungate 1 due, due catenelle di separazione e 3 così una catenella di separazione e andiamo avanti normalmente ok allora qui già oh, scusate è che non si vede ok qui ha già preso forma perché abbiamo fatto gli angoli adesso dobbiamo andare avanti facciamo il prossimo angolo qui mi è caduto il il marca ponti e lo rimetto qua ok adesso andiamo avanti lavoriamo i motivi sono 6 1 2 3 4 5 6 e qui facciamo di nuovo l'angolo poi qui arriviamo qui alla chiusura e lo facciamo insieme allora sono arrivata alla fine ho fatto le mie maglie allungate una catenella una maglia bassa una catenella e qui abbiamo le sei maglie alte quindi vado salto la prima vado nella seconda e faccio le mie maglie allungate i tre gruppetti di maglie allungate rientro 1 2 3 2 catenelle rientro 1 2 3 una catenella di separazione una maglia bassa una catenella e adesso rientro qui dove ho fatto il primo gruppo delle maglie a uh, uh, delle maglie allungate all'inizio del giro rientro e faccio 1 2 3 2 catenelle 1 2 3 2 catenelle e chiudo così quindi adesso abbiamo i quattro angoli ok questo è il nostro lavoro così adesso si ricomincia quindi qui abbiamo la maglia bassa faccio una maglia bassissima allora una maglia bassissima 1 2 3 catenelle rientro faccio due maglie alte quindi in tutta abbiamo 3 maglie alte dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto eh, quello che abbiamo fatto prima questo il secondo giro in pratica ecco adesso 3 maglie alte una catenella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 maglia bassa una catenella 3 maglie alte nella maglia bassa 2 3 così una maglia bassa al centro delle maglie allungate 3 maglie alte nella maglia bassa una catenella una maglia bassa al centro delle maglie allungate arrivo all'angolo vi faccio vedere di nuovo come si fa l'aumento e poi andata avanti da sole quindi ogni volta che dobbiamo fare le maglie alte qui al centro invece di tre maglie alte ne dovete fare 6 ok l'aumento si fa quando dobbiamo fare le maglie alte qui al centro quindi arrivo lì al centro eh, diciamo qui vi faccio rivedere come si fa l'aumento e poi andate avanti da sole allora 1 2 3 quindi tre maglie alte qui nella maglia bassa una catenella qui siamo già dove abbiamo gli aumenti quindi facciamo una maglia bassa qui al centro una catenella qui abbiamo al centro dei due diciamo delle maglie allungate qui abbiamo la maglia bassa quindi questa maglia bassa lavoriamo 6 maglie alte 2 3 4 5 6 una catenella una maglia bassa al centro delle maglie allungate una catenella adesso qua lavoriamo normalmente fino al prossimo Angolo. quindi abbiamo la maglia bassa lavoriamo 3 maglie alte 1 2 3 una catenella maglia bassa qui al centro del, mm, dove abbiamo gruppetti delle maglie allungate una catenella 3 maglie alte 1 2 3 le 3 maglie alte vanno lavorate nella maglia bassa una catenella maglia bassa al centro delle maglie allungate una catenella 3 maglie alte nella maglia bassa 2 3 una catenella maglia bassa una catenella 3 maglie alte 1 2 3 una catenella siamo arrivati qui nell'angolo una maglia bassa, una catenella, 6 maglie alte, qui, dove abbiamo la maglia bassa 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, una catenella e una maglia bassa. Qua, e adesso andiamo avanti normalmente 1 2 3 ok allora dobbiamo fare questa lavorazione fino ad arrivare scusate un attimo che lo metto bene allora stavo dicendo dobbiamo fare questa lavorazione fino ad arrivare questo ora si allarga quindi arriviamo fino al sotto le braccia in modo che poi possiamo chiudere per lasciare lo spazio per le braccia ok quindi andiamo avanti avanti avanti ricordatevi che quando dobbiamo fare le tre maglie alte qui nell'angolo dobbiamo fare 6 maglie alte mettete un marca punti così vi ricordate che qui sono gli angoli va bene allora, andate avanti e noi ci rivediamo quando arriviamo eh, alla misura per chiudere eh, sotto le ascelle, ok? E, niente, credo che ho detto tutto e allora, a dopo. Mi raccomando, provatelo, man mano che andate avanti, provate perché hm, io non lo so quanti centimetri... Bisogna, bisogna tenere per arrivare al sottobraccio ognuno alla sua taglia giustamente magari per me sono 20 per alcuni 22 25 per alcuni anche 18 centimetri va bene quindi ma pro, lo provate quando siete sicure che i due lati arrivano proprio sotto il braccio che arrivano a toccarsi allora ehm, possiamo chiudere per ehm, per lo spazio qui per le braccia ok ci vediamo quando arriviamo alla nostra misura ciao allora eccomi qua io sono arrivata alla mia misura quindi sono arrivata a chiudere qui per formare lo spazio per le braccia ok la mia misura è 25 24 e mezzo 25 allora sono arrivata qui nell'angolo vi faccio vedere come dobbiamo chiudere per ehm, Braccia, allora sono qui nell'angolo. Ho fatto la maglia bassa qui al centro delle maglie allungate. Una catenella, vado qui e faccio 3 maglie alte: 1, 2, 3. Ne faccio 3 perché adesso non dobbiamo più aumentare. Qui una catenella, e vado qui al centro dove dobbiamo facciamo la maglia bassa quindi vado qui prendo dall'altra parte faccio una maglia bassa una maglia beh, allora prendo il filo scusate un attimo è eh, una maglia bassa così ok e adesso vado avanti ecco adesso vado avanti lavoro tutta questa tutta questa parte faccio vedere lavoro tutta questa parte arrivo qui e faccio la stessa lavorazione eccomi qua sono arrivata qui nell'altra chiusura per il braccio allora qui abbiamo il gruppo delle maglie delle maglie allungate una catenella qui faccio 3 maglie alte ripeto faccio 3 maglie alte perché adesso non dobbiamo più aumentare una catenella e vado qui al centro del secondo gruppo delle 3 maglie allungate quindi prendo la parte del dietro vado qui al centro delle maglie allungate prendo il filo e faccio una maglia bassa una Catenella maglia bassa qui sulla maglia bassa. Una catenella. Ah, no, scusatemi. Scusate. 3 maglie alte: 1, 2, 3. Così poi una catenella maglia bassa al centro delle tre maglie allungate. E 3 maglie alte. Quindi adesso. La lavorazione sempre a giro non dobbiamo più aumentare dobbiamo ripetere sempre il giro ok ecco faccio vedere ecco qua adesso dovete lavorare sempre a giro sempre sempre a giro fino ad arrivare alla vostra lunghezza va bene quindi arriviamo um, alla nostra misura alla nostra lunghezza e poi ci ritroviamo per fare le maniche ok rieccomi allora sono andata avanti con la maglia con la in lunghezza però ancora devo andare avanti perché è un pochino corta allora io ancora sono arrivata a 47 centimetri partendo misurando dalla spalla fino al bordo però volevo farvi vedere che ho già fatto una manica qui e vi faccio vedere adesso come iniziare a fare la manica poi dobbiamo lavorare sempre a giro il punto lo sapete quindi potete qui invece vedete che è leggermente a perché quasi alla fine eh, quasi alla fine della manica eh, sapete che noi abbiamo lavorato sempre con una catenella di separazione quindi arrivando alla fine io ho aumentato le catenelle ok quindi ho fatto prima della fine da qui in poi ho iniziato con 3 catenelle di separazione. Ok, e quindi la manica si è allargata. La mia manica è a tre quarti: non è una manica lunga. però voi, se a voi piace, potete andare avanti, fare la manica lunga oppure vi potete fermare prima se la volete corta o a tre quarti. Io adesso vi faccio vedere come iniziare a lavorare la manica e poi andate avanti da sole. allora prendo qua allora vado qui nel primo motivo prendo il filo e prendo tutte e due le parti faccio 3 catenelle 2 3 divido le due parti adesso vado a lavorare qua e faccio 3 maglie alte 2 3 no, scusate ho sbagliato allora è qui sì è qui 1 ok allora qui abbiamo le due maglie basse faccio le tre maglie alte una catenella di separazione una maglia bassa qui al centro delle dei tre motivi una catenella maglie alte quindi dobbiamo continuare a lavorare normalmente è facile riprendere il giro una catenella 3 maglie alte 1 2 3 visto adesso andiamo qui fino facciamo tutto il giro e chiudiamo insieme eccomi qua arrivata alla fine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima adesso non c'è bisogno che vi faccio vedere il punto perché lo sapete benissimo L'importante, mi raccomando, che dovete avere gli stessi motivi sia da una manica che nell'altra che quindi io, per esempio, 10 di questi motivi. Io i motivi intendo queste mh, con le maglie allungate quindi 10 da in una manica e 10 nell'altra manica. Quindi adesso dovete andare avanti sempre il giro come abbiamo fatto con la maglia e quindi decidete poi la lunghezza. Mh, della vostra, eh, della vostra manica, quindi, se poi decidete che volete fare la stessa manica che ho fatto io, che so, ho allargato un po', ho fatto sei motivi con una catenella di separazione. Dopo sei motivi, ho fatto due motivi con due catenelle di separazione. Poi sono andata avanti fino eh, alla chiusura della mia manica, che è una manica a tre quarti, con 3 catenelle di separazione. Poi invece se non la volete così potete andare tranquillamente avanti e lavorate sempre a giro dritto in questa maniera. Penso anche che come, um, come bordino io lo lascerei così anche perché a me piace in questa maniera. E, um, non so se voi poi volete fare, decidete voi se volete fare un bordino oppure no. Va bene? Io uh, la mia maglia... E la lascerò in questa maniera però andrò avanti per quanto riguarda la lunghezza devo ancora decidere se voglio andare avanti e fare un vestito oppure se, se mi fermo e, e faccio una maglia va bene ok io credo che ho detto tutto spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento che spero che mi sono anche spiegata bene <ride> e, e niente vi saluto vi mando sempre un bacio e alla prossima alla prossima volta ciao